Thank you. mostrare come realizzare questo semplicissimo maglioncino top down che ho deciso di chiamare maglioncino brio questo perché il filato che ho deciso di utilizzare è quello della DMC targato brio che so che è andato a ruba sul sito uh, sono infatti già esauriti alcuni colori ma il mio per esempio è un colore ancora disponibile ogni gommitore da 100 grammi misura 345 metri il colore che ho scelto io è il 415 che ha queste bellissime sfumature del viola del verde e del rosso veramente più che rosso è quasi un bordeaux eh, però è veramente molto molto bello per poter realizzare questo maglioncino che è una taglia s io ho utilizzato tre gomitoli lavorando con un 104 e mezzo e tre gomitoli li ho voluti finire del tutto per questo mi è venuta la maglia così lunga in descrizione come sempre vi lascio il link al sito un con i filati da cui potete trovare il mio stesso filato come avete detto anche negli altri colori per una taglia m se utilizzate tre gomitoli vi verrà una maglia non lunga come mia ma un po' diciamo che vi arriverà almeno fino a qui quindi se invece la volete più lunga e farvelo quindi come me che arriva sotto a sedere vi occorrono almeno 4 gomitoli per una taglia L invece occorrono 4 gomitoli per avere un bel maglioncino e secondo me con 4 gomitoli riuscite ad averla anche abbastanza lunga quindi in base al vostro um, al vostro fisico e se la volete più corta o più lunga dovete capire quanto filato vi occorre la lavorazione è semplicissima è un top down si parte dall'alto e io ho deciso di dare movimento all'alto quindi fare una lavorazione sfumata con queste sorte di pigne ehm, e poi sono andata a lavorare in maniera molto chiusa sia per le maniche che per il corpo della maglia lavorando sempre con un 104 e, e mezzo e alternando due giri che sono quello del 4 e eh, del giro di maglie alte col giro di maglie basse in mandavella molto molto stretta infatti eh, sotto potete eh, utilizzarla anche diciamo senza il classico Lupetto, io ho in sotto in questo momento soltanto un classico top. Ma in inverno vi consiglio comunque un lupetto perché qui comunque è abbastanza curato, a meno che non vi mettete un bello scialle sopra.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 Per realizzare la nostra maglia top down io ho deciso di utilizzare il filato della DMC, la linea Brio. Il colore che ho scelto io è il numero 415 che è questo sfumato con il senape, con l'ottaneo, con il lilla. Lavorerò con uncinetto del 4,5 e io ho montato 90 catenelle La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10 Quindi mi raccomando, se volete allargare lo scollo o se lavorate con un uncinetto più piccolo E quindi dovete mettere lo scollo più largo, quindi dovete farlo più largo Andate ad aumentare i 10, 20 e così via Detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro Che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta Quindi una 2 3 prendo il filo rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta 2 catenelle 1 2 prendo il filo salto 4 catenelle di base entro nella quinta e vado a fare 3 maglie alte nella stessa catenella di base quindi una rientro 2 rientro 3 2 catenelle 1 2 salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo quindi entro nella quinta e realizzo 2 maglie alte una e rientro 2 2 catenelle 1 2 salto 4 catenelle di base entro nella quinta e vado a fare 3 maglie alte nella stessa catenella di base quindi una 2 e 3, 2 catenelle. 1, 2, salto 3 catenelle, e ricomincio da capo. Eh, scusate, salto 4 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quinta e realizzo 2 maglie alte 1 e 2. 3 catenelle, eh, 2 catenelle, 1, e 2, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto l'ultimo tre gruppo di 3 maglie alte, le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta 2 e 3, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2, prendo il filo. Vado dove ho la prima maglia alta, realizzo due maglie alte, una e rientro due. Vado dove ho la maglia alta successiva, realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima delle mie tre maglie alte, realizzo due maglie alte, una e rientro due. 2 catenelle 1-2, prendo il filo, ricomincio da capo e vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 catenelle 1-2, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e rientro due una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta una 2 2 catenelle 1 2 ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la prima delle mie due maglie alte delle mie tre maglie alte realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2 una maglia alta sopra la seconda maglia alta 2 maglie alte sopra l'ultima delle mie tre maglie alte quindi una e due 2. 2 catenelle una e due ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio secondo giro sto terminando anche il secondo giro ho fatto 2 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima terzo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2 prendo il filo vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte realizzo 2 maglie alte una e rientro 2 una maglia alta sulle successive 3 maglie alte quindi una 2 e 3 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta quindi una 2 2 catenelle. 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra ognuna delle due maglie alte, una. E 2 due. Due catenelle. 1 e 2, vado dove ho le 5 maglie alte, e realizzo una maglia, due maglie alte sopra la prima maglia alta, una. E rientro, 2 una maglia alta sulle successive tre maglie alte, una maglia alta successiva, due maglia alta successiva, tre, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e rientro, due, due catenelle, una e due, ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ognuna delle due maglie alte, una. 2 2 catenelle 1 2 vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 magliette 1 e rientro 2 una maglia alta sulle successive 3 maglie alte 1 2 e 3 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta una e rientro 2 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio terzo giro sto terminando il terzo giro fatto le 2 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima quarto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi 1 2 3 una catenella di separazione prendo il filo vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2 prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle mie sette maglie alte quindi una 2 3 4 5 6 e 7 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo e quindi vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta catenella di separazione prendo il filo vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2 prendo il filo vado dove ho le mie sette maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi 1 2 3 4 5 6 e 7 2 catenelle 1 e 2 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro ho terminato anche il quarto giro con una maglia bassissima quinto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta quindi 1 2 3 prendo il filo vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta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 Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sulle successive tre maglie alte. Quindi una, due e tre. Vado dove ho la penultima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa.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 una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 2 ricomincio da capo facciamo anche altre insieme vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta 2 maglie alte all'interno dell'archetto di una catenella 1 2 una maglia alta sopra la maglia alta 2 catenelle 1 2 vado dove ho le due le maglie alte realizzo una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta una seconda maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva chiudo le due maglie alte insieme 3 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi una 2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 2 catenelle 1 e 2, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e alizio una maglia alta. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e alizio una maglia alta. 2 catenelle 1 e 2, vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta successiva e alizio un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. o Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme. E realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle. 1-2.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 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo facciamo un colte insieme quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 catenelle 1 e 2 vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva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 Chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Termino il sesto giro dopo aver fatto le 2 catenelle entrando nella terza catenelle facendo una maglia bassissima. Settimo eh, scusatemi, sesto giro, no 1 2 3 4 5 6, sì, quindi settimo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 1 due 3. Prendo il filo, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto di due, catenelle, realizzo 3 maglie alte. una due 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta.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 2 catenelle 1 2 prendo il filo e ricomincio da capo quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta vado la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta catenella di separazione vado dove ho le 3 maglie e eh, vado dove ho le due catenelle e realizzo 3 maglie alte 1 2 3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 chiudo le tre maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 e ricomincio da capo facciamo un'ultima volta insieme quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 catenelle 1 e 2 eh, scusatemi una catenella prendo il filo vado all'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte 1 2 3 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle 1 e 2, vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme, e realizzo una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa.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 ottavo giro vado a realizzare 2 catenelle e 3 catenelle che sono mia prima maglia alta 2 prendo il filo vado la maglia alta successiva realizzo una maglia alta una catenella prendo il filo vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte realizzo 2 maglie alte una e rientro due, una maglia alta sopra la maglia alta successiva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 1 e 2 e ricomincio da capo quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta catenella di separazione vado dove ho la prima delle tre maglie alte e realizzo 2 maglie alte 1 2 vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta ops.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 E realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo facciamo un'ultima volta insieme vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta vado la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta catenella di separazione vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte e realizzo 2 maglie alte una e rientro 2, vado la maglia alta, successiva e realizzo una maglia alta. Vado la maglia alta, successiva e realizzo 2 maglie alte, una e rientro due, catenella di separazione. Vado, la maglia alta e realizzo una maglia alta, vado la maglia alta, successiva e realizzo un'altra maglia alta 2 catenelle 1-2. Vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Sto terminando anche il mio ottavo giro, quindi ho fatto le due catenelle, vado a fare la maglia alta dove ho le tre catenelle dei tre maglie alte chiuse insieme catenelle e chiudo l'ottavo giro facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella bene nono giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una due tre vado la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta catenella di separazione vado dove ho la prima delle mie maglie alte delle mie 5 maglie alte e vado a realizzare 2 maglie alte una e rientro 2 una maglia alta do sulla, una maglia alta sulle successive tre maglie alte una due e tre due maglie alte sopra l'ultima delle mie cinque maglie alte del giro precedente quindi una e rientro 2 catenella di separazione una maglia alta sopra ogni maglia alta una successiva due, due catenelle 1 e 2 vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta prendo il filo rientro e vado a fare un'altra maglia alta prendo il filo rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta una catenella di separazione vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte realizzo 2 maglie alte una e rientro 2 una maglia alta sopra la successiva 3 maglie alte una Successiva 2, successiva 3, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta 1 2 una catenella, vado dove ho le due maglie alte successive e rizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta 1 2 2 catenelle una e due vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte una rientro 2 rientro 3 2 catenelle una e due ricomincio da capo facciamo un'ultima volta insieme quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta vado la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie cinque maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e rientro. 2, una maglia alta sulle successive tre maglie alte, una, due, tre, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e due. Catenella di separazione, vado dove ho le due maglie alte, realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, una successiva due 2 catenelle 1 e 2, vado dove ho la maglia alta, realizzo 3 maglie alte, una rientro 2, rientro 3. 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio nono giro sto terminando anche il nono giro Ho fatto le due catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima decimo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva Catenella di separazione, vado dove ho le sette maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette catenella di separazione vado dove ho le due maglie alte realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta una e due, due catenelle 1 e 2 prendo il filo vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte realizzo due maglie alte una e rientro 2 una maglia alta sopra la maglia alta successiva due maglie alte sopra l'ultima maglia alta una e 2 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo quindi vado dove ho le due maglie alte e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta: una 2 catenella di separazione una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte per un totale di 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 Catenella di separazione una maglia alta sopra ogni maglia alta una 2 Catenella di separazione e eh, due catenelle di separazione Vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte e realizzo 2 maglie alte una e rientro 2 una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta una e due catenella di separazione 2 catenelle di separazione quindi una l'abbiamo fatta 2 e ricominciamo da capo facciamo un'ultima volta insieme una maglia alta sopra ogni maglia alta una maglia alta successiva 2 Catenella di separazione. Una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Catenella di separazione. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una. 2 catenella di, separa due catenelle di separazione, catenelle separazione 1 e 2 vado dove ho le maglie alte e realizzo una maglia alta due maglie alte sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda due maglie alte sopra l'ultima maglia alta quindi una e due 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio decimo giro ho terminato anche il mio decimo giro adesso undicesimo giro io non dovrò fare più un aumento perché come larghezza io mi trovo ma se dovete fare degli aumenti andate a fare qui da 5 maglie alte ne passate a fare 7 quindi facendo 2 maglie alte nella prima maglia alta una maglia alta sulle successive 3 maglie alte 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta quindi ripeto questo è per chi deve continuare a fare gli aumenti Per Chi, come me invece non ne deve fare più adesso andremo a lavorare in questa maniera quindi adesso si inizia tutti insieme l'undicesimo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva Catenella di separazione una maglia alta sopra ognuna delle nostre sette maglie alte, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei. 7. Una catenella di separazione. Vado dove ho le maglie alte. Realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e due. 2 catenelle 1 e 2 e come vi dicevo io qui vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta perché invece deve fare gli aumenti oh, scusatemi deve andare a fare due maglie alte sopra la prima e due maglie alte sopra la seconda io invece vado a fare 5 maglie alte quindi una 2 3 4 e 5 2 catenelle 1 e 2 si ricomincia da capo quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta catenella di separazione una maglia alta su ogni maglia alta per un totale di 7 maglie alte 2 3 4 5 6 7 Catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale di due maglie alte, una e due. Due catenelle, una e due, una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale in questa volta di 5 maglie alte, quindi una 2 3 4 5 2 catenelle e si ricomincia da capo vado a fare questo quindi per tutto il mio undicesimo giro sto terminando il mio undicesimo giro vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella dodicesimo giro vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta questo vale per tutti anche per chi ha fatto il l'aumento del giro precedente e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due tre, quattro, cinque, sei, sette, una maglia alta dove ho la catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, due maglie alte nell'archetto di due catenelle una due una maglia alta sopra ogni maglia alta nel mio caso 5 perché ho fatto gli aumenti 7 quindi una due tre quattro cinque 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle 1 2 e si ricomincia da capo quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta una 2 una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 7 maglie alte quindi una due 3, 4, 5, 6, 7. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta in ogni maglia alta, quindi una, due. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi 1, 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, 7 perché ha fatto gli aumenti. 2 maglie alte nell'archetto, 1, 2, e si ricomincia da capo. Devo fare questo per tutto il mio dodicesimo giro avendo finito di fare il mio giro io sono potuta ho già potuto mettere i miei marcatori per chi invece è una taglia più grande quindi deve sviluppare maggiormente la lavorazione prima di mettere i marcatori tenga presente che noi adesso andremo a alternare un giro di maglie basse con un giro di maglie alte quindi mi raccomando dopo il giro di maglie alte fate un giro di maglie basse e poi di nuovo un giro di maglie alte e continuate così fino a che non potete mettere i marcatori quindi che poi vi chiude senza che vi tiri per quanto riguarda la delle maglie io ho, ho contato le mie maglie alte e ho suddiviso in questa maniera 42 maglie per la manica quindi 42 42 e nelle 42 maglie ho messo i miei marcatori sia da questa parte che da quest'altra parte e poi ho messo 58 maglie avanti 58 maglie dietro mi raccomando se ve ne trovate una dispari quella di va sempre sul davanti quindi si può dire che io in totale avevo 200 maglie alte e ripeto io ho diviso 42 da questa parte 42 da quest'altra parte 58 avanti 58 dietro e adesso come andremo a lavorare il corpo della nostra maglia vi faccio vedere naturalmente come passare davanti e dietro io ho messo il, mar il primo marcatore proprio in prossimità di dove ho terminato le mie dove termino il mio giro e vado a farvi vedere subito come passare da un giro a da una parte all'altra e vi ricordo che io adesso inizio a ad alternare il giro di maglie basse con il giro di maglie alte quindi adesso inizierò a lavorare il corpo della mia maglia con un giro di maglie basse eccomi qui come vi dicevo io mi trovo quasi di subito dove ho il mio marcatore e vado a fare in questa maniera devo iniziare a fare il giro di maglie basse quindi mi alzo con una catenella rientro dentro dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa una maglia bassa nella maglia alta successiva e mi trovo dove ho il mio marcatore quindi tolgo il mio marcatore me lo metto qui in modo tale che tengo presente dove devo andare con il mio uncinetto e devo andare a fare una maglia bassa avanti e dietro quindi entro nella maglia alta successiva entro nella maglia alta della parte avanti vedete mi ero spostato il marcatore e vado a fare la mia maglia bassa quindi prendo il filo Esco e vado a fare una maglia bassa e adesso vado a lavorare direttamente nella parte a, a, a, opposta della manica della maglia, la, lasciando quindi la mia manica aperta. Qui vedete abbiamo già creato la nostra manica e vado a fare quindi una maglia bassa sopra ogni maglia alta in questa maniera. Continuo a lavorare così fino ad arrivare al marcatore successivo. Ah, vi, dirò, vi dico già che sicuramente io poi passerò a lavorare con l'uncinetto più piccolo quindi non più con il quattro e mezzo ma con quello del 4 per poter andare a fare delle di eh, la lavorazione però dipende devo ancora decidere se passare a lavorare con un più piccolo o se invece fare qualche diminuzione diminuzioni molto semplici perché andremo a fare solamente ogni tanto due maglie alte o due maglie basse chiuse insieme per ora io continuo a lavorare così diciamo che questa cosa la farò soprattutto dopo aver superato il seno quindi per averlo in vita un po più stretto ma siccome poi lo dovrei allargare sui fianchi credo che più che fare le diminuzioni mi convenga passare a lavorare con uncinetto del numero 4 da sotto al seno e poi quando sono di nuovo all'altezza dei fianchi passare a lavorare con uncinetto del quattro e mezzo dipende continua a lavorare così va finire che poi invece la maglia la continua a lavorare sempre con quattro e mezzo per averla più larga quindi un po diversa da quella che uso solitamente che sono aderenti quindi qualcosa di un po più largo per ora come vedete continuo a lavorare così facendo una maglia bassa sopra ogni maglia alta sono arrivata al secondo marcatore e di nuovo levo il marcatore entro nella maglia alta sul dietro perché in questo momento mi trovo sul dietro entro nella maglia alta del davanti quindi qui quindi prendo il filo esco e vado a fare una maglia bassa e di nuovo. Adesso posso togliere il marcatore qui, mi trovo la mia manica e posso andare a lavorare da quest'altro lato. E vado di nuovo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. E continuo così per tutto il giro. Lo andremo a chiudere, poi vi faccio vedere come iniziare il secondo. Ricordatevi solo che noi adesso alterneremo un giro di maglie alte con un giro di maglie basse in questa maniera. Sto terminando il giro di maglie basse, ho fatto l'ultima maglia bassa, entrò nella prima maglia bassa equivaleva eh, eh, entro, eh, entro nella prima maglia bassa e adesso vado a fare il giro di maglie alte, quindi 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi semplicissimo, continueremo questa lavorazione per tutta la nostra maglia. E naturalmente io vi dirò quante volte sono andata poi a fare questi due giri e poi ci occuperemo delle maniche continuo quindi a lavorare alternando questi due giri per realizzare la manica, io lavorerò sempre con un centro del 4 e mezzo e come vi ho detto, adesso noi andremo ad alternare il giro di maglie alte con giro di maglie basse. Quindi qui noi abbiamo il giro di maglie alte con cui abbiamo messo i marcatori, quindi andiamo a fare il nostro giro di maglie basse. Io entro sia nella parte avanti che nella parte dietro, qui, scusate, sto cercando una maglia alta, sì, qui mi aggancio con il filo quindi sto sotto vedete questa è la mia manica io sto nella parte sotto mi aggancio con il filo e vado a fare la mia prima maglia bassa quindi rientro dentro sia avanti che dietro in questa maniera per andare a fare la nostra prima maglia bassa questo è per avere ancora più chiuso la parte che divide la parte del corpo dalla manica e adesso andiamo a lavorare normalmente facendo una maglia bassa sopra ogni maglia alta quindi giri semplicissimi Passeremo poi al secondo gi il, giro successivo di nuovo a fare maglie alte. Quindi alterniamo giro di maglia bassa a giro di maglie alte. Mi raccomando, se dovete, a un certo punto, volete, eh, vi accorgete che volete la maglia mica un po' più larga o un po' più stretta basta che cambiate l'uncinetto, cioè ora fate questo giro, misurate la manica e decidete se la volete più larga passate a lavorare con un l'uncinetto numero 5 se la volete più stretta passate a lavorare con l'uncinetto del 4 detto ciò io adesso continuerò a fare tutti questi giri, vi dirò quanto, ho fatto, eh, quanto mi è venuta lunga la manica, quindi quanti giri ho fatto, quanti motivi ho fatto e, e poi faremo la seconda manica allora ho terminato la mia prima manica ho ripetuto i due giri per 27 volte terminando con il giro di maglie basse come potete vedere la manica mi è venuta larga ma non tantissimo mi piace come scende perché non è né stretta né troppo larga va benissimo come eh, larghezza e adesso vado a fare la seconda manica io quando però ho iniziato a lavorare la mia prima manica ho iniziato un gomitolo e mi è avanzato abbastanza che utilizzerò sempre per lavorare il corpo della maglia perché questa volta non voglio che mi avanzi del filato quindi eh, credo che alla fine andrò a utilizzare tre interi gomitoli e che la maglia mi verrà quasi una, un vestitino eh, perché farò la stessa cosa anche nella tra ehm um con l'altra manica quindi devo ancora valutare benissimo quanto mi verrà lunga ma naturalmente lo saprete vi dico solo che io ogni le due maniche l'ho questa manica l'ho iniziata con un gomitolo nuovo e quello che mi ha avanzato l'ho usato per poter continuare a lavorare il corpo della maglia e farò la stessa cosa dall'altro lato quindi inizierò un gomitolo nuovo perché comunque ho finito anche il secondo mito quindi inizierò il terzo gomitolo andrò a fare la manica e con quello che mi avanzerà continuerò a lavorare il corpo della maglia e alla fine io ripeto secondo me mi verrà un maxi pull eh, non proprio un vestitino forse non verrà così lungo però eh, vi dirò naturalmente alla fine quanto mi è venuta lunga anche la maglia allora ho ripetuto i due giri dagli scalfi fino a giù per un totale di 30 volte in modo tale da finire come vi ho detto entrambi i gomitoli perché ho iniziato il secondo gomitolo e il terzo gomitolo per fare le maniche. Un'ultima cosa, mi era avanzato un pochettino di lana e sono andata a fare un semplice giro di maglie basse qui sul, eh, sullo scollo, ma non ho fatto altro. Quindi la mia maglia top down è terminata.